Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Stiamo vedendo la seconda parte del capitolo 17 dei libri di Berescita, nel nostro corso in chiaro di introduzione. Abbiamo visto già l'accenno alla veritimità, alla circoncisione. I versetti che vedremo oggi, dal capitolo 15, dal versetto 15 fino al versetto 27 del capitolo 17. Troveranno questa soluzione e questa mitzvah recepita e compiuta. Vi spiego meglio. Inizia la nostra seconda parte con eh, il solito ridondante ritornello di matrice sacerdotale. Vajomer e Elohim e Avram, come direbbe anche Enesodon. Da Yomer, Adonai e Muscelemor, ecco queste forme introduttive, cioè che disse e dirà il tetagramma Abramo, hanno la valenza di rendere enfatica la Mitzvah, il comando. E in questo caso, più che un comando è, così come fu per Abramo, così è per Sara, il cambiamento di nome di Sara. Una forma Sara con tretta di Sarai, che vuol dire principessa, quindi anche Sara vuol dire principessa, però è una, è una, diciamo, una forma abbrevia di eh, abbreviazione che rende molto più familiare questo clan che accetta il tetagramma come dio clanico e viene ovviamente presa anche Sara all'interno di, di questa elezione, di questa domanda di Dio, ma anche la risposta di Abramma vivo, per, diciamo, tirare la volata alla discendenza di Abramo. Una carnale, Ismaele, che sarà il centro della, della promessa già avvenuta. Vedremo che Ismaele sarà circonciso il tredicesimo anno di vita, ma qui soprattutto c'è il figlio della speranza, c'è Isaac, quel sorriso che adesso vedremo e che porterà la luce al figlio della promessa, il figlio della grazia, Isaac, Isaac. E dice, eh, versetto 18, benedirò lei, vegannatati mi menna, cioè, e darò anche a te da lei, un ben, e benedirò te e diventerà re delle nazioni e popoli saranno, con questo verbo plurale, i saranno, popoli saranno da questa tua discendenza. Qui abbiamo un secondo salto, un secondo salto che è importante perché è quello della... non è la terda ma, chiaramente, però c'è un atto di adorazione, un cadere. Infatti dice che eh, Baipol Avram al-Panach e cadde sulla sua, sul suo volto, sulla sua faccia, e rise. cioè Pesach, e dice nel suo cuore. La frase la sappiamo bene, la conosciamo bene, e, e disse nel suo cuore: forse un figlio a cento anni sarà partorito? E poi sempre domanda dubitativa: e Sara a 90 anni partorirà? C'è una cosa contro la natura. Quindi questo sorriso da quale poi prenderà il nome il figlio, figlio della promessa, nasce da un atto di stupore, non di infedeltà, perché il verbo che abbiamo così ricordato, quello del cadere, è un atto di adorazione. La domanda che si fa nel suo cuore, nel segreto dell'intimo suo, riguarda alla se come sarebbe stato e come sarà possibile che da una persona ormai avanti negli anni più vicina alla morte certamente che all'età giovanile della riproduzione con una donna che sicuramente a quell'età lì aveva e sono anni biblici, sono anni reali, eh, non sono anni simbolici lo dico perché molti di voi mi scrivono e mi chiedono anni simbolici, anni reali, no, gli ebrei gli anni li sanno contare con grande precisione ecco che è, è un atto di adorazione e di stupore ma non di infedeltà come spesso e volte succede a Roma come è possibile, no no no Qui è una domanda a Dio per chiedere a Lui come lo farà, non se lo farà o se ha capito male colui che è il latore della rivelazione. E Dio risponde, e Dio risponde, risponde eh, a, a un'altra obiezione di Abramo. Abramo disse a Dio, se almeno Ismaele potesse, vivere davanti a me si continua a legare la promessa di Dio con ciò che è già avvenuto secondo la carne e secondo la natura la natura perché Agar non era sterile e come ricordiamo nella puntata precedente anche lei adorava lo stesso Dio di Abramo, e Dio risponde risponde perché al versetto 19 e dice no Sara tua moglie partorirà da te un figlio, lo chiamerai Zacco sacco, lo chiamerai con lo stesso nome di, di quello che è stato il tuo, il tuo sorriso, un sorriso di, di stupore. Quindi benedirò, Dio disse, la mia alleanza è con lui come le berit l'am, le zarò come berit, come alleanza perpetua per la tua stirpe, alla tua stirpe, alla sua stirpe, a Haravi, dopo di lui. Quindi Dio si lega a una promessa, non solo con Abramo, ma anche con Isaac e Ismaele. Perché dico per Ismaele? Perché, versetto 20, le Ismaele, e anche per Ismaele, ascolta, ascolta, ascolta te, Ecco, ho benedetto lui e farò fruttificare lui, lo od meod meod, in molto molto, sarebbe letteralmente, questo è interessante, questa forma, questa verbale, dodici principi lui genererà e dopo di lui farò grande, Lego i grande nazione. Poi, nel 21, Vet Beriti, è la mia alleanza, stabilirò con, con Isaac, che partorirà Tesharay. Attenzione adesso, la Moed, alla ricorrenza, noi potremmo dire a metà della festa, quindi non è da stupirsi se nella tradizione ebraica questo può coincidere, per esempio, con Pesach. Questo è molto interessante perché questo concetto del Moed lo troveremo anche in Daniele, va bene, in forma aramaica certamente, ma è sempre questa ricorrenza che riguarda la festa. La parola festa, l'abbiamo detto, ci dice Hag, primo giorno per esempio di Pesach è Hag, l'ultimo giorno è Hag, va dal secondo al sesto giorno è Moed. Quindi la ricorrenza vuol dire quel periodo, stessa cosa vale anche per Sukkot evidentemente. Lo dico perché molti di voi mi chiedono sempre, tre anni, tre anni e mezzo, queste cose. Guardate che il discorso del tempo, dei tempi nel metà del tempo, nel testo ebraico barra aramaico, è moed. Quindi non è una questione di tempo, è una questione di feste di ricorrenza, che riguarda solo Pesach o solo Sukkot. Chiusa parentesi. Poi so che mi chiederete, però non è tanto quello il problema. Lo dico perché è un problema tecnico, che, eh, terminologico, che, dovvia, insomma, che dovete acquisire. E terminò le dal e il il soggetto sottinteso al tetagramma, vaial elohim ma Abraham, E salì. Ecco questo verbo anche nel testo della settanta, il testo greco, indica lo stesso verbo che indica per esempio l'ascensione. Abbiamo visto che è tutto è iniziato con la discesa, e adesso qui c'è l'ascensione di nuovo. Eh, di Elohim da suo Abram. Bai Kakhabram, versetto 23, e Ismael, beh no, beh col, e prese Ismaele e tutti nati da lui, Beitron e nella sua casa, vedete che parla in casa, eh? e tutto ciò che è stato acquistato in denaro da lui, e ogni maschio, Benishnei, Beth Avram e tutti gli uomini della casa di Abramo è circoncise ecco la risposta alla mitzvah questa mitzvah che corrisponde al comando a questa, a questa a questa Torah a questo Mishpat, a questa berit a questo hok potremmo anche dire circoncise ed eh, bazar e circoncise Abramo nella sua carne il, il loro prepuzio eh, orlatan e in se stesso, in quel giorno lì. Quindi c'è una, una milà, una berit milà per tutto il clan, tutti gli uomini comprati da Abramo, nati da, da lui nella sua casa, cioè nel suo clan, proprio in quel giorno, esattamente come, come disse, non dice come ordino, ma come disse a lui, Elohim, Dio. Finisce così. Abramo aveva 99 anni. Quando, diciamo, Behemoth nella sua circoncisione, ecco, nella carne del suo prepuzio, Ismaele, versetto 25, benobbed, shelosh, Ezre, Shanah aveva 13 anni, figlio di, di 3-10 anni, però sapete che figlio di vuol dire aveva quell'età lì, una forma tipicamente ebraica per dire l'età, nel quale fu circonciso, nella sua carne e la sua previso. Nello stesso giorno dice Bayom Azè, Mimol Avram, Deism Elbena. Quindi Abramo e Ismaele furono circoncisi con tutto il clan nello stesso giorno, all'interno della festa di quel Moed, che la tradizione chiaramente fa riferimento a Pesaro. E con la Nescebito eh, e tutti gli uomini nati eh, della sua casa, nati Bet, nati nella casa e acquistati con Kesef, con argento, e da, dice, Me'et ben Nachar e anche dei figli dello straniero, furono circoncisi con lui. Questo è molto importante perché fa capire che anche chi non era del clan di Abramo, chi non fu acquistato, chi non era nato nella sua casa, ma anche dei, lo dice chiaramente, Nahar, cioè dai, diciamo dai non ebrei, ecco, dai non ebrei, eh, non del suo clan, coloro che furono appunto acquistati da, da Abramo, e dice proprio degli stranieri, quindi persone che erano anche avventizie, furono circoncisi. Quindi la Berit Milà diventa la grande porta di entrata in Am Israele. Da allora, anche se la, i comandi con un non ne fanno più riferimento direttamente come comando, quindi si prende dall'Alleanza di Abramo, Oggi cosa abbiamo capito? Che oltre a cerchi concentrici, con la prima alleanza con Adam Rishon, il primo uomo, i primi comandi che Dio ha dà all'uomo. Poi la seconda, i patti Noachidi, che nella tradizione rabbinica sono sette grandi comandi che Dio dà a Noah. E poi, ancora vedete come questi cerchi concentrici si allargano. Uno non elimina l'altro, eh? Attenzione! Abbiamo il patto con Abramo, quindi la Milà, la circoncisione, tutti nati da lui. E quindi e sarà così per il figlio della promessa, ma è così quel figlio della natura, con Ismaele, Dio si impegna ad essere con il clan di Abramo, dice berit olam, cioè per sempre, per sempre. Forti di questa speranza, forti di questa promessa, prima della promessa di Dio, che, sì, che, che facendo la berit, questa quest alleanza, si lega a lui, si lega a lui agli uomini, quindi è asimmetrica, per grazia la dà, per grazia la dà, non è l'uomo che la chiede, non è l'uomo che la pretende, non è l'uomo che la può ovviamente proporre, la può solo accettare o rifiutare. Ecco, da lì è su questa grazia e su questa promessa che si fondano anche tutte le promesse che troveremo anche nel Nuovo Testamento. Abbiamo finito il capitolo 17, abbiamo fatto riferimento a un lunghissimo capitolo, guardate, mi raccomando, anche la prima parte, ci vediamo, a Dio piacendo, la prossima settimana, quando affronteremo il capitolo 18, perché il capitolo 18 è il grande capitolo dell'incontro con eh, questi misteriosi tre uomini, tre angeli, con il tetagramma, la grande intercessione per eh, Sdom HaMorra, Zebuim eh, questo dialogo, di intercessione. insomma, dovremo vederlo piano piano, versetto per versetto, perché entriamo ormai nel culù, della grande preghiera di intercessione e le grandi cristofanie della Torah. Ciao e alla prossima.